Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Ragazzi prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di lasciare un like Super grazie e di iscrivervi al canale se questo video vi è stato utilissimo In questo nuovo tutorial vi spiego come risolvere questi problemi di crash su Fortnite Risolvendo questo errore con 5 passaggi E cominciamo prima con il primo passaggio di andare un attimo su Epic Games Di andare nella nostra biblioteca Trovare Fortnite oppure andare un attimo su impostazioni. Scendere fino a giù. Su Fortnite. Argomenti aggiuntivi di riga comandi. Fate trattino di 3 di 12. E salvate. Va bene? Poi come secondo passaggio ragazzi andiamo un attimo su questi tre puntini. Gestisci fare una verifica dei file dopo aver fatto questa verifica dei file di Fortnite c'è sempre il fatto di crashare per colpa della scheda video quindi bisogna aggiornare i driver per quelli che hanno NVIDIA c'è cioè GeForce Experience questo um, software che ti permette di aggiornare i nuovi driver della vostra scheda video invece per quelli che hanno AMD basta scaricarvi AMD Radeon ok? AMD Radeon lo troverete direttamente su Chrome di AMD Scegliete il vostro uh, processore, la vostra scheda grafica e vi darà quel software okay, che corrisponde al vostro componente. Come quarto e quinto gli ultimi due passaggi tre puntini Gestisci Questa qui, la cartella una volta entrati nella cartella di fortnite andiamo su fortnite game binaries win64 scendiamo fino a giù su fortnite client mostra altre opzioni proprietà compatibilità disabilità ottimizzazione schermo intero e fate applica e questo era il quarto passaggio ora passiamo direttamente al quinto passaggio che sarebbe sempre nella cartella di fortnite sempre su fortnite game binaries il 64 easy anti-cheat e fate esegui come amministratore fate una riparazione finisci riguardo sempre al terzo passaggio riguardo agli aggiornamenti dei driver se non vi esce niente qua sopra Significa che voi avete già aggiornato la vostra scheda video Quindi dovete solamente aspettare che uh, Nvidia oppure AMD uh, rilasciano un altro aggiornamento Quindi se invece dovete fare un aggiornamento per il vostro sistema operativo Andate direttamente su Windows Update Eccolo qui Io ho tre aggiornamenti da installare quindi dopo lo faccio, quindi se voi avete degli aggiornamenti da fare, scaricateli e installateli. Quindi ragazzi, spero tanto di esservi stato d'aiuto, come ho detto all'inizio. Se vi è stato d'aiuto il video, lasciate un like, un super grazie oppure iscrivetevi al canale e attivate la campanellina e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.